E quindi Don Davide si è contento dei video di... Mi pare che vengono di caseramenti. No. Eh, Beh, sono. <ride> chi Tipo nei video... No, ma sì, sì, sono dei video. <ride> ah no? Ah, no, no, no. Prima, prima devo dare, per vedere se è un schifo. O se sei finito nei groupers, ad esempio. Senti più? Senti più? Senti dubbi sul... Senti dubbi sul... sistema dei tesseramenti Sul sistema va a farlo frigere Voi stagliere con noi, ciao Ciao Senti dubbi sul sistema dei tesseramenti Non esitare nel lavorare il primo! Senti, più Senti, paio di capi paio di capi i <ride> barretta barra o sq tranquillo sotto prego, lo no. il fregato sono proprio corpo mi rendo in inglese tranquillo le attività con il solatoio no. inoltre è molto più comodo il prossimo anno cosa bisognerà fare? <ride>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 Come prima, la ricordatura è la stessa che hai Esattamente Inoltre è molto più comoda. Non me la ricordo più è molto Volete sapere se ci sono altri moti di parte seraci? Molto, ho detto, Sì, sì, sì, è un Oratorio.sbdp, vai a farti vai a vai a farti il Clicca, cercat, cos'è? sito bit.eu flash no. sito clonete lì ora scegli sci, tu sharish mi state domandando come testare <ride> non la giusto, esatto? si potete insegnare, potete insegnare, vale. ja. cliccate sul contenuto domani <ride> mi basterà niente si sì, però in mezzo a 20 anni la scuola è più semplice fai così sì, sì. dovresti entrare non dovresti partire ma è partito parte. il video però. da un sacco di tempo sì, ah tu cioè tu io tu mi hai registrato poi mi sei finito il video poi Avremo bisogno anche del togliere di slime, per fare un Ma a parte del ricavato, vedrete... Il prezzo non è cambiato. Come ho detto... Te... Come ho detto, stai in una Ora sei scelta se mai ti sei non esitare! porca miseria! <ride> buono scambio <ride> dai, gli altri video relativi presenti sul nostro canale YouTube e mi scusi... così no, un lo del te lo dico, te che dico io, lo dico io, te eh, quella testa è no. eh, che sono una, più, è una che mi so. che sono messo i miei amici con la stessa testa, con la stessa testa, con la stessa cosa. un po' il tuffetto Ok, poi tu vai Non c'è uno e specchio, Allora, ora scegli se ti scegli Io vengo qua, è già fatta camminare. No, va male. Non... Ehm Scusa ma possiamo la dire ancora così.